e molti non usciranno mai dalle loro capie purtroppo facciamoci coraggio e adottiamo abbiamo il nostro cuore perché ce l'abbiamo tutti quanti e adottiamo ragazzi non ci vergogniamo ad amare un animale perché ci dà tanto ci può dare veramente tanto i cani i gatti, qualsiasi tipo di animale a molti hanno salvato la vita veramente presenti l'Empa di Maggiore, Francesco e eh, Pia eh, che collaborano con noi per quanto riguarda i randaggisti poi abbiamo la presidente dell'OIPA di San Severo, Linda Tortorelli molti la conoscono perché lei è un punto di riferimento per noi, soprattutto per i volatili molte volte non sappiamo che dove spazzare la testa e lei ci dà una mano eh. molto ci cioè, allevia molto allora Il voto è stato compromesso dalla bellezza del cane giudicato dai bambini. Quindi abbiamo una classifica una, una che viene vincitori dei cani di razza, perché ovviamente è stato compromesso dal voto dei bambini. Ma abbiamo deciso di dare un premio speciale, un premio speciale a un cane che per noi è stato veramente bravo. Quando riguarda uh, la sfilata Quindi è stato molto bravo, casato Quasi mai distratto Quindi abbiamo deciso di far sfilare due cani Quindi Kira e Nerina Allora i giudici vogliamo Nerina e Kira Di nuovo un passerello Naturalmente ripetiamo che hanno votato per quanto riguarda il feeling, la camminata, tutte queste cose, poi naturalmente sono tutti belli, ripeto. Esatto, mi spiace, non, si, no, non si, pode, si può offendere qualcuno. Primo classificato ed era arrivato per ultimo è Aaron Asky. Un ringraziamento inibitivo a tutte le associazioni. E, eh, mi sento vicino all'EMPA soprattutto perché mi sta dando una grande mano per la lotta al vandagismo è un problema che abbiamo perché vedere i cani che eh, soffrono in giro per il paese è un, è, un brutto, è un brutto vedere quindi ritengo che dobbiamo cercare di eh, eh, adottare questi cani che...